Season 6 di Fortnite Io non l'avevo mai visto infatti ragazzi hanno questo aspetto un po', un po' strano Però vabbè ci piacciono Io mi sono informato un po' sulle wiki Ho preso un po' di mappe per sapere più o meno dove andare a trovare La mappa completa con tutti i luoghi in cui potete trovare Le bunker chest ve la lascio a fine video Mi sono armato di mezzi professionali ragazzi Per farvi tutte le rotte che faremo in questo video Anche se comunque mentre registravo il video Ho incontrato un fan Mi sono messo a tryhardare per vincere i game Insomma tante cose carine Prima di iniziare vi ricordo solo però di scaricare Iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto E di attivare la campanellina Quindi startiamo col primo game Allora ragazzi Teoricamente la primissima chest del bunker La super chest insomma che vogliamo cercare è questa qui della Shark Island Sopra Coral Castle C'è sicuramente qualcun altro Io ovviamente ragazzi sto giocando in pubblica Anche perché non sono sicuro che in realtà ci sia Questo tipo di chest anche in arena Prendo subito un'arma così Mi tutelo Qui ci sono delle chest normali E approfitterei un attimo di queste Lo vedo Fermo tizio Fermo lama Oddio, sto andando a prendere le chest? Ok, una terra, perfetto. Per ora io qui sto trovando chest normali. Ah, eccola qui, ragazzi, in questa zona. In pratica, quando scendete qui vicino alle docce, entrate in questo piccolo tunnel... E qui c'è una chest proprio super del bunker. Ok, e raga, direi di aprirla. E vi assicuro, ragazzi, che questa è la mia prima in assoluto. Andiamo, week set. non credo, cambi qualcosa. E search... Eh, cavolo, dentro da cose veramente interessanti Va bene, va bene io mi, io mi porto tutto Passiamo alla prossima, ragazzi Che non abbiamo tanto tempo Prendiamo la barca e andiamo La prossima dovrebbe essere tipo qui eh. Sotto Stealthy Stronghold Io sicuramente vi avrò messo in maniera professionale La schermata di tutto Ormai, ragazzi, tro troppa professionalità su questo canale Devo tornare a fare i video del cavolo Allora, calmi Ci dovrebbe stare tipo una buca in queste zone, no? No, non c'è Ho sbagliato di 250 metri Oh, oh, calmi, lupi Non è, non è il momento Guarda, Lascia lui va Ece su Bravia ok grazie Fammi tornare alle mie cose l'altro, dovrebbe stare in sta zona raga Però credo che lo spawn non sia fisso a dirla tutto. Allora cambiamo rotta andiamo direttamente a Bonnie Burbs Ragazzi sfortunatamente la safe si è chiusa Quindi dobbiamo vedere il prossimo game per ora Tanto però cerchiamo di vincere questa dai Così completamente a caso Beh la brother mi fa entrare E come non mi fa entrare quello mi vuole bene Oh ma con cosa ho sparato non l'ho capito neanche io. Oh questo c'aveva gli stivaletti Eh beh c'è tutto volentieri Vabbè ce la facciamo così easy Ma è un bot forse No non credo sia un bot Non lo so non l'ho capito Sorry Sorry Sorry sono qui Bella per te brother Amico mio, uh, un attimo, vuoi ballare? Va bene, no! Ok ragazzi, calmi, però questa ve la devo spiegare. Questo player che vedete qui, in realtà è un mio fan. Tant'è vero che quando è finito quel game, mi ha scritto un commento su YouTube e mi ha detto Bro, ti ho trovato in game, io stavo facendo una taglia e mi è uscito il tuo nome. E perciò poi mi ha voluto dare tutto il suo equipaggiamento, ma io non ho potuto accettare perché altrimenti sarebbe stato teaming. Però è stato molto figo. No, no, no, no, no, queste cose non le posso fare, me ne vado, ci vediamo dopo, ci rivediamo dopo. Ma non era lui, eh? No... Troppo troppo tryharder questo per essere lui È impossibile Oh ma è eliminato Rip Ma oh, Iorian Oh frate Stai calmo Stai calmo Iorian Che te no non ti vede nessuno Voglio vedere quanti specta Ma oh, Iorian Hai 20 follower fratello chill Ma non sei neanche live Cioè figurati Siamo tutti partiti da 20 follower Eh, è chill Stavolta prendiamo un altro giro di chest Cerchiamo di prenderne qualcuno in più eh Stavolta ci facciamo un altro giro E passeremo per Raider Row Lazy Lake Teoricamente Misty Meadows Per cercare di raccogliere più chest possibili Anche se in realtà Ragà Lo spawn non è fisso È uno spawn tra l'altro Piuttosto basso Mo La casa in cui dovrebbe starci È tipo questa Quindi mo Vado a dare un'occhia di nave luce Credo di trovarle sempre In zone tipo il bunker Anche se qualcuno già È già entrato Cavolo uh, Ciao brother Guarda non, non, non ti offendere Io vorrei lasciarti stare Ma non, non è per te Però è più per il nemico Che tengo in zona Io spero di no Però ho la vaga impressione che questo tizio sia andato giù e se la sia aperta Se è così, ci vendichiamo Brudere, fatti i miei Oh Oddio, santo, l'infarto che mi hai fatto prendere Sono 4 anni di vita Io già ne campavo pochi Permesso? Niente? Forse stava qua, boh Vabbè, prima c'è sta annata, raga Eh no, ragazzi, dovrebbe stare qui Ma anche stavolta non c'è nulla L'altro dovrebbe stare in sta zona, raga. Ah, c'è, c'è, aspettate. C'è sto riuscito. Attenzione! Trovato! Altra chest del bunker, si apre. Vediamo cosa troviamo dentro e... Carino! Ok, ottimo, ottimo. Lol. Ricordati che, che, che... la vita è bella. Cioè, Ciro, tu sei... Tu sei sempre sull'attendio, bro. Bro, calma! Calmati, Ciro, non c'è bisogno di fare così. Ciro, Oh, c Ciro, Ciro, Ciro, mamma mia, ma come. Ciro, non si fa, Ciro, non... Non si fa. Stavolta, ragazzi, facciamo un giro un po' più lunghetto. Perché dobbiamo sovrastare la zona della mappa in alto. E poi scendere per cercare di rimetterci in careggiata per la safe. Dovremmo tentare circa tre chest stavolta. Speriamo che ne troviamo più di prima. La casa incriminata di avere la chest dovrebbe essere questa. Oh, stai camot! Ragazzi, questa chest del bunker è infamissima perché non si sente. Cioè, proprio ho fame. Apriamo, dai. Attenzione. Un altro spassino. Ma da solo lo spazio, sta cosa? Anche qui, ragazzi, sento rumore strani, dovrebbe stare in zona ma come al solito devo sempre fare un po' caccia al tesoro per capire dov'è Se c'è, tra l'altro, chi lo sa Ma che simpaticone, ma che simpaticone, vai vai vai Bella brother, complimenti, bravo, non te clappo neanche che non te lo merite Stavo qua sotto, vabbè ma non lo trovavo mai E vabbè, oh, due ceste fila, andiamo. Bello mantino. Bello carino Ragazzi vi fate sto giro Guardate che Comunque Prendendo tre chest Cioè voi fate veramente Un set uh, invidiabile Mo' ci mancherebbe solo Uno scare però Eh ma io qua rischio un po' Fortunatamente ci sta un track Che utilizzerò per andarmene Ma qua è un po' pericolosetta La cosa Perché non c'ho manco cure Mica Io non ci vedo nulla No forse questa Attenzione Signori Terza Di fila Non ci credo Medikit Questo mo' porto E scaretto Vabbè sì, raga Non ci credo Ora via Dobbiamo correre assolutamente via Abbiamoci il piccolo track. No è fermo No. Rip rip ripissimo Oddio forse una soluzione c'è ancora Volendo si potrebbe fare, Però devo stare attento a gestirmi bene il medikit Se failo il medikit Ho fatto la stupidata Provo un attimo ah, ma lo faccio non rischiamo Devo raggiungere row con la serie di funivie Dai bende bende bende godo uh, Signori Beh raga non ci credo vabbè Poi tra l'altro dobbiamo comunque ripartire Al da ora dobbiamo cercare di vincerla. Questo, ragazzi, set, praticamente, da season 5. Bella, brother. Ma era la taglia, GG. Bro, possiamo parlarne civilmente? Fermo. Please. Colpisci me, dai, che sei forte. Anzi, se mi lanci verso di te, mi fai un gran piacere, no? Ma ti prego, bro, basta. Basta. Basta, sei un ridicolo. Sei un ridicolo. Basta. Ragazzi, credo che io ho tagliato tutto. Ma con questo ci ho fai dato roba come un 5 minuti. Dai, bro, lascia stare pure tu. Non, non è il caso. Non ti ci mettere, ti prego. Permesso? No, dai. Mi è andata bene Ok dai oh, Ok boys Mi è piaciuto come è venuto fuori questo video Molto carino Diverse avventure Nella nostra caccia al tesoro Vi lascio qui a schermo La mappa Con tutte le bunker chest Fatevi uno screen Se poi volete Andarle a trovare Questa personalmente È la mappa che ho utilizzato io Più o meno le chest Sono queste Io ragazzi Vi ricordo solo ancora una volta Di iscrivervi al canale Di attivare la campanellina Nel caso in cui Non l'abbiate ancora fatto Mi trovate su tutti i social Instagram TikTok Sito Viola Dove volete guys Seguitemi anche lì e noi ci becchiamo alla prossima